buonasera a tutti e bentornati in questo quindicesimo episodio di minecraft Ci siamo di nuovo tutti qua con delle fortissime novità tenetevi dove, pronti che dove erano i prima, io non c'ero. Sei, ti sei perso parecchie cose che adesso vedrai eccoci qua come vedete è stato modificato qualcosa là ci sono delle costruzioni ecco, già quella là sarà la mia stanza qua sto mettendo il parquet ovunque là dentro c'è la fornace che quella avete già visto a sinistra ancora? E su. ah là sopra allora oggi come vedete siamo abbastanza organizzati perché dobbiamo andare nel nether. Cosa qua non ho mai visto la diritto, Cos'è una farm. La si, sì, ho fatto la super farm di grano manuale perché è talmente grande che non può essere automatizzata. E molti dicono che sono pazzo fare farm di questa entità perché come vedete è abbastanza grande. Cioè... E devo ancora finirla quindi sicuro non te rimani senza siamo già a 38 ok abbiamo... la ferrovia la ferrovia devo ancora abilitarla ci vorrà parecchio tempo allora siccome andiamo nel nether voglio essere sicuro di avere parecchio cibo quindi andiamo nella mia farm di zombie a prendere del cibo e tanto ne ho avuto parecchio Questa non l'ho mai vista Questa è stata la prima grotta, la miniera abbandonata Che ho, sono entrato dentro quando avevo un po' di armatura Ho massacrato chiunque si metteva davanti a me Questo l'hai scavato tutto te? Questo? No, era tutto naturale Questa? Adesso entriamo nella zona più sicura della, della mappa sì. Dove c'è una porta Il mondo che lagga perché deve ancora caricare, ma va bene lo stesso. Tanto la strada è ormai è sua memoria. E qua c'è la farm di zombie, abbassiamo un po' il volume perché è un po' eccessivo. Allora, qua c'è la farm di zombie, qua dietro devi rompere un blocco. Mm, non lo rompo, ho già scavato questo. L'ho scavato tutto io. Eccoci qua ovviamente. Guardate che bello qua sono solo, diciamo, alcuni perché come vedete qua ho oh, un po' pieno dovrò svuotarlo, dovrò fare un. Questo è per le robe che droppano gli zombie che non sia carne. E okay. va direttamente lì? No. E là c'è anche, anche l'armatura. L'ho messo anche il Ma c'è uno zombie dorato. Sì lo so, li lascio lì. Allora abbiamo fatto il rifornimento, ora andiamo nel nether Vi avevo promesso di, che andavamo a esplorare la fortezza la, Le prime tre ceste le ho esplorate da solo perché volevo essere sicuro vedere com'era Cosa ci serve nel nether? Nel nether ci serviranno le frecce No ma da che da prendere? Da prendere non lo so cosa ci sarà cioè, Ho trovato un po' di armature diamante tipo poi ho cos'è 7 selle Ma ci abbiamo tutto? abbiamo tutto per adesso andiamo a prendere a vedere cosa troviamo quindi andiamo a come cosa puntiamo dei primers vedere un po' quello che c'è non so neanche io come sarà eh, mi sono preparato con una corazza di, di protezione dal fuoco per proteggermi dai i cosi come, come si chiamano gli, stran gli stranfieri rotanti con le fiamme qui ho la mia farm di lana L il portale c'è, show? C'è anche di là, ma è uno sbagliato. Cioè, non mi porta dove voglio io. Entriamo in questo bellissimo mezzo, mezzo portale. Mezzo portale. <ride> e vediamo cosa ci troviamo davanti. Ci prepariamo. Vediamo cosa succede. Ok. Allora. Per quanto fai la base? Ci vorrà, con calma. Ho già messo una cesta là e basta. Allora ho chiuso tutte le strade, ho fatto la strada che porta direttamente là Spero ne, di non uccidere un piggy con l'arco perché sennò sono morto qua inizia già la gara, speriamo che vada tutto bene e non so eh. ci troviamo quando saremo alla fortezza. Infame, t'ho visto! Anche se lo ammazzi non riesci a, a prenderlo niente. Io voglio ucciderlo. Che mira. Eh, devo ancora esercitarmi... Che eh, preso? Boh. Un problema di meno. Adesso qua mi pare di aver visto una volta degli scheletri, qualcosa del genere. Tetti a spada, no? I corsi, i scarletri neri? Si sì. Qua ci sono anche scarletti normali Ah è, non so presa? Mm, non mi ricordo, so che avevo talmente scago dei rumori che sentivo che... Wow wow wow wow wow wow, wow. cos'è quella? È lo spawn Che si lo spawn quella roba la L'ha, si sì. Ci sono due blades Quindi qual se l'hai presa, l'hai presa con la scatola Aspetta Qua c'è qualcosa qua io direi di chiudere non, è una bella caduta. non mi piace ho già rischiato una volta col gasto bella bella bella bella bella bella bella bella bella bella Puoi bella Sì, ma non me bella faccio. Perché devono farmi questo? Io non voglio cadere lì Grazie. Guarda lì. Dimmi se senti roba strana. Non che spara. Oh, oh ho visto. È inutile che ci provi, eh. Non gasto però, eh. Sì. Ma è già ucciso. Ah, Non mi prendi. Un po' più là. Preso. Vai. Ho preso. Che è successo? È evitata l'ultimo, crema. Ma intanto puoi di spedirgliela indietro. Vai avanti. Oh. Vai vai. Lascia qualcosa. No, uno scheletro Spero che sia uno scheletro non sia un piggy È uno scheletro? Sì non È, non è for fortissimo uh, Cos'è? Cos'è che c'ha? Potenza 5, impatto 1, indistruttibilità 3 È una potenza infernale C'è una roba Cos'è che mi ha droppato? Sì. Sono un. Sti pighi prima o poi, guarda. Sti pighi infernali. Adesso dobbiamo capire dove andare. Sti Porca miseria! No poi ce le dito. Ma quello è quello che E lo spawn, raga. Trovato. Zitto. Anche tu. Muti. Vai, vai, vai, vai, E come si fa ad andare? Vai, veloce. Devi saltare, salta quel pezzo lì. Uh oh, completalo. Io ho di completarlo. Porca miseria, <ride> santa! Vai oh. di spada, vai di spada adesso. Come di spada, no? Vado di arco, sti okay. sei pazzo che vado di arco. Di spada... Porca miseria! Mi pigliato. Devo trovare un modo di chiudere. Cazzo! E lì lo spawn. Sì, lo so che è qua. Mi inseguono. Guardano sopra, guarda Cazzo che... Mi... Mi... Cosa? Sì. Sì, ma sto qua mi insegue sto non ti infame. Ma Beh, in caso mi sono piazzato qua. Porca miseria. Dobbiamo riuscire ad arrivare là senza morire. Eh, bisogna fare una carica. Eh, non, non riesci a correre forte nel nether, eh. A parte che sono pesante come una quintalata. Proviamo con la spada, rischiamo. Sì. A rimandarle indietro i colpi. Eh, non c'è nessuno. che ne In teoria tappandolo così tutto si dovrebbe evitare lo spawn. Vediamo se. Sì, ma ti salva che lo spogli almeno uno. No, lo tappiamo un attimo. Eccolo qua. Lo volevi? Spada. Ma sì. non va neanche di spada qua, quello è bello. Solo lì. A che distanza l'ho avvicinato Guardate che bello che è! Non mi vede, vedi? Non mi vede! Allora lo spawn posso farmi lo spawner qua adesso sì. Quindi è una figata Sto in fame adesso devo riuscire Si manca il blocco e recupero Porco schifo C'è un altro lì e quello è bello Ah eccolo dov'è Dov'è? Il fiamme Porco schifo! Ah ma spuna noi continuo sti bastardi! Ah, porca puttana! Aspetta ho bisogno... Qua ah, c'è la tettoia! Eh ah, lo so, ho bisogno... Vedete che... Ecco la verga, la verga! Cazzo, la verga! E' ce n'è un'altra ok spetta ma spetta. lì sotto lì sotto lì sotto ce n'è un'altra aspetta aspetta voglio provare a vedere una roba anche okay, meglio che la prendi perché è rara è lì sotto Sì, lo so ma voglio provare a fare una roba anche La piglia la prima se la piglia. Vedi, vedi vedi ma non ti vedo no? intanto dove lì sotto? Lì. Lì. Ah, Beh, lì sotto lì? No, lì. Lì. Guarda. Esci, no. Che fai? Aspetta, voglio vedere... Ecco ah, là lì. sotto! Vai, vai, buttati. No, buttati, faccio scaletta. Ne abbiamo due. Vaglio ce n'era uno sotto. Vai lì, sali, vai a sinistra. Sali le scale. Sali le scale, ehi lo con a spada. Non ti spara, eh, non soffa. Cazzo ce l'ha fatta come? Da dove? Da lì Porco schifo, devo andare ma, no, ma, è, ma ti, da, ti, ti, ti togli il fuoco io Cazzo, sì però, a lungo andare Muori, infame ma Mamma ora sta sta droppando qualcosa Spara, spara Devo riuscire a come cazzo sì, si fa? Basta. Beh, io direi di uscire. adesso eh, Sto cercando di capire come tappare lo spuna, ma. Tua madre. Morto. No, <ride> ho tirato su. Coglione. Tornale. La verga, la verga. Basta, è troppo rischioso. Piglio, e vado via. Buono ci troviamo a casa, ci vediamo a casa e alla prossima puntata, ciao!